Siamo qui con Tiziana Ciampolini, dell'Osservatorio di Caritas di Torino e Snodi. Tiziana, con quale immagine oggi si potrebbero rappresentare gli ultimi? Ecco, è molto difficile rappresentare gli ultimi perché oggi gli ultimi sono tanti. Ma se tu mi chiedi un'immagine, io direi questo. Io ho un'età tale per cui ricordo che quando ero giovane c'era una giostra che si chiamava il tagadà. In questo tagadà era una giostra che girava velocissima Dovevi tenerti forte perché altrimenti la forza centrifuga ti portava all'esterno. Oggi mi sembra che gli ultimi siano questi, cioè le persone che dentro quel vorticoso sistema che è il nostro sistema economico e sociale non ce la fanno a tenersi, vengono espulsi ai margini della società. Prima invece bisognava portare le persone che erano i margini al centro, adesso il movimento è contrario.